va bene come studio. Sì, sì. O no? Però il problema è quando esci da fuori. Eh, quando esci che fai dopo? Ci vorrebbe una, una tuta Ah, uh, Matteo, c'è che vai avanti meno di fantasia. Se arriva moremo e via. Chiudi la porta attiva l'allarme, dai. Matteo vi aspetta stasera. Ciao! Ciao, Matteo. Ciao. Zip. Devo andare a mangiare. Poi ce la fa dopo pranzo. Zippa di più. Non sta a pensare all'atomico. Zippa. Pensa alla figa. Ma pensa alla figa, no, domani che mori.